vediamo adesso la seconda legge di Kirchhoff quella chiamata alla maglia quindi che prende in considerazione la maglia di un circuito elettrico facciamo un esempio di una generica maglia supponiamo che questa sia una maglia isolata all'interno di un circuito elettrico più grande una maglia generica composta da, da bipoli generici che per adesso non ci interessa identificare bipoli possono essere bipoli attivi bipoli passivi una maglia sappiamo essere è composta da un circuito chiuso Supponiamo che con i metodi di, di identificazione che conosciamo abbiamo identificato le correnti nei vari rami della, della maglia, adesso non è, non è particolarmente importante l'identificazione delle correnti, ma sappiamo che dalle correnti poi eh, applicando le, le varie convenzioni dei segni di interesse andiamo a identificare le tensioni. Supponiamo che questi bipoli siano ad esempio tutti dei bipoli passivi, quindi indichiamo con con il più il morsetto di entrata della corrente con il meno quello di uscita questa maglia questo percorso chiuso sia è eh, identificato ecco, ho scritto due volte VC, questo è si è identificato eh, in questo modo e abbiamo identificato sia le correnti che le tensioni. Quello che eh, ci interessa a noi nell'applicazione nell della legge di Kirchhoff alla maglia sono le tensioni che incontriamo lungo la maglia, la legge di Kirchhoff alla maglia ci dice che la somma algebrica, ricordiamoci che algebrica significa consegno, quindi più o meno quindi la somma algebrica delle, delle tensioni lungo la maglia è uguale a 0. quindi la formulazione è molto semplice la somma algebrica di tutte le tensioni che noi incontriamo lungo la maglia è uguale a 0 quindi identific abbiamo identificato la maglia abbiamo identificato tutte le tensioni presenti quello che dobbiamo fare non è altro che decidere da eh, quale punto partiamo nel percorrere la maglia supponiamo di partire dal punto che identifichiamo con A qua in alto a sinistra supponiamo di eh, stabilire un verso di percorrenza della maglia di tipo orario quindi partendo da A incontreremo percorrendo la maglia via via tutte le tensioni presenti, ogni volta che incontriamo la tensione dovremo scrivere nella somma delle tensioni la, la tensione che abbiamo incontrato attribuendo la tensione o il segno più o il segno meno a seconda del segno che incontriamo nel eh, del primo morsetto che, eh, appunto della tensione che incontriamo percorrendo la maglia. Supponiamo di, di voler assegnare il segno positivo alle tensioni che incontriamo dal morsetto identificato come positivo, cioè percorrendo la maglia noi incontriamo una tensione e la incontriamo per prima con, col primo segno, decidiamo di rispettare quel segno per, eh, nella scrittura della somma algebrica. Quindi per, per capirci, nell'esempio che stiamo facendo, partendo da A, incontriamo la tensione Va e la incontriamo dal suo col primo segno più arrivando da sinistra quindi la Va sarà positiva, poi proseguiamo nella maglia incontriamo la Vb ancora dal ehm, suo morsetto più, quindi sarà ancora più Vb, e poi proseguendo lungo la maglia incontriamo la Vc ancora una volta dal morsetto più la incontriamo quindi vc poi troviamo la, la tensione vd e la incontriamo questa volta dal segno meno quindi sarà meno vd e ritorniamo al punto da, dal quale siamo partiti a quindi abbiamo percorso l'intera maglia abbiamo riportato tutte le tensioni li abbiamo riportate algebricamente rispettando il segno del primo morsetto che incontriamo per ogni tensione e questa somma algebrica, abbiamo detto, per la legge di Kirchhoff deve essere uguale a zero. Eh, per eh, capire il fatto che la tensione lungo la maglia sia uguale a zero è eh, abbastanza evidente nel momento in cui partendo da un punto torniamo nello stesso punto la differenza di potenziale di un punto rispetto a se stesso deve essere 0, quindi partendo dal, da quel punto se noi sommiamo tutte le differenze di potenziale che incontriamo fino a ritornare allo stesso punto di partenza, questa, eh, la tensione complessiva deve essere uguale a zero perché non c'è differenza di potenziale fra un punto con se stesso. E quella differenza di potenziale sarà ovviamente uguale a zero. Quindi abbiamo dato la definizione della legge di Kirchhoff alla maglia che è questa. Vediamo un esempio pratico di applicazione, consideriamo un, un circuito, vediamo fatto in questo modo non limitiamoci a una maglia, facciamo un circuito con più maglie Adesso andremo a identificare tutte le maglie presenti, aggiungiamo qua un generatore di tensione, quindi supponiamo che il circuito sia questo, un generatore di tensione Vg, questi siano tutti i resistori R1, R2, R3, R4 ed R5, identifichiamo i nodi del circuito, sono questi. Per questo primo esempio identifichiamo anche tutti i punti, tutti i morsetti dei, dei terminali, dei bipoli, in modo da poterli enumerare e per descrivere più facilmente il circuito, quindi siano A, B, C, D, e F. In realtà i nodi del circuito sono solo B ed E, i punti in cui convergono più di due rami del circuito poi ricordiamoci C e D in realtà è un unico punto, qua c'è solo un tratto grafico di unione senza bipolo ma eh, chiamiamoli ancora come se fossero separati C e D soltanto per convenienza di descrizione anche se in realtà questo è un unico punto in comune allora come, come procediamo? procediamo sempre allo stesso modo, identifichiamo tutte le grandezze elettriche Partiamo dalle correnti, è un circuito in cui sono presenti tre maglie, eh, scusate tre rami, eh, che sono i rami che fanno capo ai, eh, ai nodi B ed E. Diamo alle correnti dei versi nei tre rami, ogni ramo una corrente sappiamo essere diversa dalle altre in generale, quindi supponiamo che questa sia la IA e la attribuiamo con questo verso scelto a piacere, non ho motivi per scegliere IA in un verso piuttosto che nell'altro, diciamo. poi questa sia la IC ad esempio in questo ramo a salire e nel questo ramo di sinistra invece abbiamo la presenza del generatore di tensione quindi rispettiamo la convenzione sui segni per i generatori, indichiamo la corrente uscente dal morsetto più del generatore, quindi questa sia la I le altre le abbiamo chiamate IA e IC, questa sia la IB uscente dal morsetto più del generatore di tensione a questo punto avendo identificato tutte le correnti nel rispetto della convenzione dei segni per i bipoli passivi identifichiamo tutte le tensioni che mancano abbiamo la V1 ai capi di R1 col più dove entra la corrente i B del ramo proseguiamo V2 col segno più dove entra la corrente la V3 dove entra la IA in R3 poi la IC definisce una V4 qua e una V5 col segno più a sinistra qua, rispettando appunto la convenzione sui segni. In questo circuito quante maglie sono presenti? Sono presenti tre maglie, identifichiamole facilmente, la maglia chiamiamola di sinistra, quella che partendo da A percorre i punti A, B, E attraverso R3, F e ritorna da A, quindi la maglia, chiamiamola piccola di sinistra una maglia di destra che parte da, da B, C, D, E e ritorna a B e una maglia, potremmo chiamarla la maglia esterna, che partendo da A percorre il percorso A, B, C, D, E, F e ritorna da A quindi vedete tre percorsi chiusi che non ripassano mai per lo stesso ramo e sono le tre maglie nel circuito, eh, la legge di Kirchhoff alla maglia mi consentirebbe di scrivere un'equazione per ognuna di queste maglie, identifichiamone una, prendiamo la maglia di sinistra, supponiamo di scegliere un verso di percorrenza, continuiamo in verso orario, supponiamo di partire dal, ad esempio dal punto E per nel percorrere la maglia, la scelta del verso e la scelta del punto di partenza sono lasciati alla nostra libera scelta appunto quindi sono scelte arbitrarie che sto facendo supponiamo di partire da E, a questo punto rispettiamo sia il verso che ci siamo dati di percorrenza sia i segni identificativi delle tensioni che incontriamo lungo la maglia quindi partendo da E Incontriamo lungo la maglia per prima la tensione V2 la incontriamo dal segno meno, quindi avremo meno V2. Poi incontriamo la V1 anch'essa dal segno meno, quindi avremo meno V1. Continuiamo a percorrere, incontriamo la VG e la incontriamo questa volta dal segno più, quindi avremo più VG. Poi, ultimo ramo della maglia, incontriamo la V3 dal segno più e quindi avremo più. 3. Siamo ritornati al punto E, quindi abbiamo concluso il percorso lungo la maglia e quindi questa somma algebrica di tensioni deve essere uguale a 0 quindi ricordatevi, dovete riportare tante tensioni quanti sono i bipoli che incontrate lungo la maglia ovviamente potrei scrivere l'equazione di Kirchhoff all'altra maglia ad esempio quella di destra e potrei scrivere anche l'equazione di Kirchhoff alla maglia esterna quella grande, diciamo così è necessario o è utile scrivere tutte queste equazioni? no, in realtà no eh, il, se io scrivessi le tre equazioni delle, delle tre maglie presenti nel circuito scoprirei che una di queste tre è inutile, inutile nel senso che non mi dà nessuna informazione aggiuntiva rispetto alle grandezze elettriche, correnti e tensioni che non mi siano state già fornite dalle altre due equazioni quindi in un circuito composto composto da chiamiamo, diciamo n maglie, un numero n qualunque io vado a scrivere n-1 equazioni potrei scriverle tutte n ma la, una, una di queste n equazioni è inutile perché fornisce informazioni e relazioni fra grandezze che sono già espresse dalle altre n-1 equazioni quindi nel nostro circuito d'esempio fatto da tre maglie io ho utilità e interesse a scrivere due equazioni di Kirchhoff e non la terza che eh, non mi dà nessun contributo eh, positivo la stessa cosa vale anche per la legge di Kirchhoff ai nodi, quindi in un circuito con diciamo K nodi, K anch'esso un numero eh, a, a piacere qualunque sia il numero K di nodi presenti, il numero di equazioni che io vado a scrivere sarà K meno 1 le equazioni utili Quindi n maglie, n-1 equazioni, k nodi, k-1 equazioni di Kirchhoff ai nodi. Questo vale in generale per qualunque circuito. Le due leggi di Kirchhoff sono alla base di qualunque... Eh, lavoro di analisi di un circuito per la determinazione delle grandezze elettriche.